Adesso intervisteremo il dottor Allegretti. Pronto? Sì. Allora, che cosa ne pensa de, del corso eh, fino adesso? Ottimo corso, uh, persone veramente con tanta esperienza, mm, che dire, veramente mm, una cosa ottima per il mio lavoro. Okay. Ha trovato quindi il corso facile comunque da seguire, interessante? Sì, anche se non è il mio campo, nel senso che facendo il tecnico, eh, alcune approfitto. cose, però comunque mh, mi sono servite mh, per quando vado sul campo di lavoro. Ok, quindi l'ha trovato utile? Utilissimo. Ah, il dottor Cirigo l'ha conosciuto anche lei quindi oggi. L'ho conosciuto oggi, anche se però avevo visto già la sua azienda alcuni video. Su... Ah, sul canale, quindi? Sì, l'avevo visto. visto tramite amicizie, okay. l'avevo già visto. E come le ho trovate? Ottimi, molto... Chiari, chiari, molto chiari, sì. Che ne pensa del fatto che la Tecno comunque degli così tanto tempo alla formazione? È una cosa importantissima perché molte persone, tra cui anche io a volte non sappiamo dove stiamo mettendo le mani. No, quindi comunque è una... in effetti non è facile trovare qualcosa. Sì, qualcuno o... che, che fa dei corsi di formazione. Mm. Cioè, qua sono utilissimi Mol... ovviamente. volte, molto. Ok, e quindi consiglierebbe questo corso a colleghi. Altri... Certamente altri colleghi, così facendo dei corsi si migliora tutti si sa anche le altre cose, si sa che cosa si va a vedere una cosa va bene grazie